Sfide e problemi nell'uso delle tecnologie digitali. Spesso gli operatori giovanili e i giovani si trovano ad affrontare sfide o problemi durante il lavoro digitale. Il teatro, con l'uso delle tecnologie digitali, aiuta gli operatori giovanili a utilizzare gli strumenti digitali in modo non stressante e costruttivo. Dato che alcune sfide del lavoro digitale sono la mancanza di partecipazione, motivazione di interesse, il teatro digitale e il lavoro di gruppo collaborativo dovrebbero motivare i partecipanti a contribuire attivamente e a suscitare il loro interesse per gli argomenti e le attività discusse. I processi teatrali e drammatici funzionano come rompighiaccio per le attività e consentono di affrontare argomenti delicati in un momento successivo tra gli operatori giovanili e i giovani. Il lavoro di gruppo nelle sale webinar e in diverse piattaforme aiuta i giovani a conoscersi in gruppi più piccoli, a scambiare opinioni e idee su questioni lavorative e esprimersi attraverso diverse abilità che non praticano normalmente nella loro vita quotidiana. Competenze artistiche, sportive, intellettuali, cinematografiche, eccetera, sono tra le competenze che possono sviluppare. In questo modo i giovani coltivano anche relazioni amichevoli con i colleghi, imparano a esprimersi e a comunicare con umorismo e con atteggiamento piacevole e si sentono più intimi e sicuri nell'affrontare eventuali difficoltà sul lavoro. La comunicazione in plenaria nella sala principale, eh, digitale, l'espressione collettiva di idee, diritti, proposte e soluzioni ridefinisce i ruoli e i diritti dei partecipanti e conferisce a ciascuno individualmente fiducia, fiducia nel team e nel se stessi. Allo stesso tempo le attività teatrali fungono da contrappasso per gli operatori giovanili per le attività fisiche collegate al lavoro digitale, perché gli aiutano a riposare il polso, ad esempio stressato dal lavoro al computer, e a mettere in movimento la loro vita, compensando l'atmosfera statica e stressante della routine digitale quotidiana. Per un perfetto lavoro digitale e creativo continuate a lavorare e a fare teatro attraverso l'uso delle piattaforme digitali per coinvolgere meglio i giovani e con essi gli operatori giovanili.